Buongiorno e prima di, tutti, di tutto, anzi, no di tutti, prima di tutto, buona festa del papà. Un uomo buono, generoso e gentile, secondo me sono questi gli aggettivi che definiscono Piero Franchini che purtroppo è scomparso all'età di 78 anni per un malore che lo ha strappato alla sua famiglia e a tutti noi. Con la nostra emittente, della quale era socio ormai da, da tempo, aveva avviato un progetto editoriale molto bello. C'era una sua trasmissione che si chiama L'edicola di Piero che non si era mai fermata da otto anni a questa parte, neanche durante la, eh, la pandemia. Qui con me c'è anche il nostro direttore, La Greta Settimelli. Eh. Aveva sempre davvero dato tutto affinché questa voce libera rimanesse in città e quindi noi faremo altrettanto insomma, nel, suo, nel suo segno. La politica ormai è lontana dalla gente, quindi eh, chi amministra purtroppo non ha più eh, diciamo, questa responsabilità, non si sente più la responsabilità di dover informare chi vive la strada. Eh, tantissimi anni nel commercio, presidente di Confesercenti, facente parte del consiglio della Camera di Commercio, ma eh, io oggi vorrei proprio ricordare il tratto forse più umano di Piero Franchini, ovvero una persona fortemente appassionata di tutto quello che era l'interesse pubblico, la sua città, le iniziative di solidarietà, tantissime quelle che lui ha eh, sostenuto. Il cuore ci deve essere sempre, perché chiaramente quando il cuore c'è e sei portato a fare un qualcosa di bene, è chiaro che non devi guardare al momento, fai per quello che puoi, però chiaramente ci deve essere sempre un po' di aiuto perché la società, parecchi nella società ne hanno bisogno. Speriamo di continuare davvero, Piero, nel segno del tuo esempio. Ci mancherai tantissimo, ci mancherà questa colonna, così amavi definirti, ma lo sei stato nei fatti e non nelle parole. Alla famiglia, alla figlia Maria Rita, al genero eh, Simone e al piccolo Andrea, ovviamente va il nostro al, al braccio eh, più forte, certi del fatto che chi ti ha conosciuto ti terrà sempre con sé. Ciao Piero. Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Come avete sentito dalla copertina, oggi è un giorno triste per Arezzo e anche e soprattutto per la nostra redazione. È scomparso ieri per un malore improvviso Piero Franchini. Quelle che avete sentito sono state le parole del nostro direttore che ha scelto per salutarlo, ma i messaggi di cordoglio arrivano da tutta la città. A ricordarlo anche il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che sulla sua pagina Facebook ha scritto «Ci siamo incontrati numerose volte nei salotti di Arezzo TV, di cui era socio e appassionato opinionista. Persona genuina ed affabile, giungano alla famiglia le più sentite Secondo condoglianze mie personali e dell'intera città. E anche il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il segretario generale Marco Randellini ricordano con commozione Piero Franchini. Con la sua scomparsa il nostro territorio perde una protagonista della vita economica e associativa aretina, che si è distinto sempre per le particolari capacità imprenditoriali e per la sua profonda umanità e affabilità. Tra le figure che, professionali che hanno segnato la vita di Piero Franchini sicuramente quella di fotografo, poi ottico ed infine editore, sentiamole nel ricordo di Confesercenti di David Faltoni. Lui è nel campo dell'imprenditoria da una vita, è passato come un fulmine insomma, in, in, in centinaia di eventi che hanno caratterizzato questa città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 La camera ardente è aperta da questa mattina alle 10.30 all'ospedale San Donato, mentre domani i funerali. L'ultimo saluto si svolgerà in cattedrale alle 14.30. E adesso voltiamo pagina e torniamo a parlare della devastazione avvenuta all'interno di un istituto di Pieve Santo Stefano. Due studenti allontanati dal convitto della scuola per una serie di violazioni disciplinari sarebbero i responsabili della blitz che ha portato alla distruzione di strumentazione didattiche e arredi. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro e sono state schiaccianti le prove che inchiodano i due giovani. Uno avrebbe pubblicato, poi rimosso da social, un'immagine dei danneggiamenti e eh, nelle disponibilità di uno dei due è stato anche trovato un ammazzo di chiavi della segreteria. Non solo, entrambi riportavano ferite alle mani compatibili con la devastazione delle Lim. Per tutte e due è scattata la denuncia per danneggiamenti e beni dello Stato e si profila un'inevitabile espulsione dalla scuola. E c'è stato invece un brutto incidente ieri per un escursionista che si è ferito in una zona impervia ed è stato soccorso dall'elicottero. È successo in, nel comune di Capolona, in località Busseto, dove è intervenuto l'elicottero Drago. La centrale operativa del 118 era stata allertata alle 17.50 con la richiesta di intervento di soccorrere l'uomo di 38 anni. Via Terra lo ha raggiunto l'ambulanza di Subiano ma poi si è reso necessario l'intervento dell'elicottero. I soccorritori lo hanno immobilizzato e poi è stato recuperato col verricello. Una volta a bordo è stato trasferito all'ospedale San Donato in codice 2. E proseguono le indagini dei carabinieri sul furto della vecchia Fiat Panda utilizzata dal parroco di Pozzo della Chiana e poi trovata dopo pochi giorni bruciata ad Alberoro. Eh, le indagini vanno avanti senza sossa e i militari indagano a 360 gradi. Fa discutere il caso dell'auto rubata e poi incendiata ad un parroco di Pozzo della Chiana. La, eh, I due fatti sono distanti alcuni giorni l'uno dall'altro. L'auto non è di proprietà del parroco, ma nonostante questo, appunto, è una vicenda che scuote questa piccola comunità nella Val di Chiana Aretina. Erano a portare il nostro parroco di Pozzo l'acqua santa alle famiglie. Si dice così, no? E la macchina l'hanno lasciata lungo la strada. E quando sono riscesi la macchina non c'era più. Questo è tutto quello che si sa. Poi chi dice l'hanno ritrovata, che l'hanno incendiata. È una cosa un po' strana, anomala quello che è successo qui al paese del Pozzo, perché che ne siano andati dietro, che sapendo che c'erano le chiavi dentro, e che vedendo il prete che era a dare l'acqua santa, rimane un po' dubbiosa questa storia. L'opinione pubblica è divisa su una cosa, però sono tutti d'accordo. Don Didier Beasara, parroco di Cesa e Pozzo della Chiana, arrivato in questa parrocchia da poco tempo, è ben voluto da tutti. Non credo che il parroco non centri niente. Eh, o oh, è uno scherzo, o eh, saprei. Eh, ecco, però no, succedono purtroppo. Ma non c'è da dire nulla. Eh. Bravissimo, falso il, fa il lavoro, insomma, diciamo poi. Diciamo che forse è meglio degli ultimi eh. che c'è stato. Diciamo così, ecco. Non ne capisco il, il motivo, più che altro, ecco. E sono alquanto dispiaciuta per il gesto fatto innanzitutto a un parroco che è arrivato da poco, doveva essere accolto come di dovere e quindi spero che chi ha fatto questo gesto se ne penta e ponga rimedio ecco, al più presto chiedendo scusa, spiegando. L'auto non è di proprietà del parroco ma di una famiglia di parrocchiani. È stata ritrovata poche ore fa nei pressi di Monte San Zavino, incendiata. Sul caso procedono i carabinieri. No, non me la spiego. Se è stato uno scherzo di cattivo gusto, ma penso che non sia uno scherzo. Ci spostiamo adesso in Valdarno per parlare della IVV, la storica vetreria infatti ha aperto le procedure di liquidazione coatta amministrativa. Dalla crisi per il caro energia alla liquidazione coatta, la storica vetreria del Valdarno, la IWV non si è mai ripresa e ora, dopo un anno di stop alla produzione, va in liquidazione coatta amministrativa. All'azienda è appeso il destino di 44 dipendenti e per loro non c'è l'ammortizzatore della cassa integrazione. L'avvertenza è adesso sul tavolo di Valerio Fabiani, il consigliere per il lavoro del presidente della regione toscana Eugenio Giani, specifico per le crisi aziendali. Sarà nominato un commissario incaricato di capire se ci siano o meno spiragli prima della chiusura definitiva. I forni erano stati spenti per la prima volta un anno fa, il 15 febbraio. Poi erano stati riaccesi a metà giugno, a novembre del 2022, un nuovo stop a causa del caro bollette, diventato insostenibile. A dare l'annuncio della liquidazione coatta, l'alternativa per le società cooperative al fallimento era stata in consiglio comunale la sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi. Potrebbe essere davvero la parola fine di una storia che dura da 70 anni, dal 1952. Per i 44 dipendenti, solo alcuni di loro potrebbero andare in prepensionamento, le nubi all'orizzonte sono sempre più fitte. Al pronto soccorso della San Donato di Arezzo sono presenti tre bed manager per evitare che i pazienti rimangano in attesa del ricovero in pronto soccorso. Sono tre donne e tre infermiere che cercano i posti letto nei vari reparti per collocare il paziente non affetto da emergenza sanitaria arrivata al pronto soccorso. Ci spostiamo adesso in Valtiberina, dove è arrivata un'innovativa palestra dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di una struttura alle porte di Sansepolcro. Il progetto è dell'azienda Smart Vita che ha inaugurato il centro all'avanguardia, strutturato per promuovere una formazione teorica e pratica orientata alla salvaguardia dei lavoratori nelle postazioni di lavoro a rischio caduta dall'alto ai spazi confinati. Questa palestra è sviluppata su oltre 200 metri quadrati e quasi 9, metri di altezza dove è stato ricreato un ambiente unico nel suo genere. Cambiamo argomento per parlare di un incontro per ricordare le opere e l'esempio di Don Lorenzo Milani a cent'anni dalla nascita. Venerdì 24 marzo alle 17.30 presso la sala di giustizia della Curia Vescovile la presentazione del libro Don Milani una vita eh, di una profeta disobbediente che fornirà un'occasione per tornare a tracciare il ritratto di un prete scomodo attraverso una raccolta di lettere scritte e testimonianze. Eh, l'appuntamento organizzato dalle ACLI sarà aperto dai saluti del Vescovo Migliavacca e arricchito da una riflessione di Rosi Bindi passiamo adesso alla pagina della cultura, prosegue ad Arezzo l'incontro della generazione Z con il teatro e scena al Virginian Salto di Specie vabbè, fai il fio le scuole, eh. dico uno ma si deve sposare per forza visto. Eh, tu, guarda che è una questione di. Prosegue ad Arezzo l'incontro della Generazione Z con il teatro. Sul palco del teatro Pietro Aretino di Via Bicchieraia lo spettacolo Salto di Specie proposto dalla compagnia Controcanto Collettivo. Salto di Specie è un'indagine sul tema dell'empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono e ne arrestano il flusso. Si parla di comunicazione tra esseri viventi, quindi tra esseri umani e non umani in questo spettacolo. Si parla di, della possibilità di um, ehm, allargare il cerchio della nostra compassione. Non mi dici sì. È matto o femmine? Ah, no, meglio, stavo a dire, è matto. No, però penso... Sì, e certo. io sono meglio, merito. Magari è meglio, giovane, giovane, meglio io, per esempio, mi trovo meglio capelli. Ah, però sempre chi lo eh. Il tentativo non solo con questo lavoro, quanto in generale con i lavori è eh, che che facciamo è quello di provare a mh, proprio mettere una lente di ingrandimento su un tema che secondo noi è un nodo eh, o cruciale o anche solo interessante, cioè che ci interessa della nostra società. Quindi se qualcuno alla fine del lavoro dice ah ok, a questa cosa ci ripenso, è già quello, come dire, è già un, un successo. Quindi non, non vogliamo far comprendere, magari eh, anche solo pensare un po' a quello che abbiamo detto. All'Arezzo Fiera e Congressi, invece, questo fine settimana è tornato l'appuntamento con Passioni in fiera. Dal food and drink al benessere, dal giardinaggio agli animali, dallo sport all'artigianato, all'Arezzo Fiere Congressi è così tornato Passioni in Fiera, una manifestazione matriosca che ha portato in città ben 10 fiere in una sola location. Nel padiglione principale una vera e propria fattoria in città. Siamo qui nella fiera Passioni in Fiera per cercare di dare allegria anche ai più piccoli, ai, ai bambini facendoli conoscere anche delle razze di galline particolari, tutte razze ornamentali abbiamo l'olandese dal ciuffo la moroseta, quindi tutte razze ornamentali particolari che non troviamo nelle nostre campagne ma solo eh, con allevatori amatoriali possiamo portare avanti queste razze e tutelarle Alla Rezzo Fiere Congressi spazio anche alla Fiera del Disco e del Fumetto Usato e da collezione 160 banchi nei padiglioni di via Spallanzani eh, Siamo state due entità da, da coesistere tranquillamente, anzi ci siamo date una mano o l'altra potrebbe diventare una mini lucca. l'idea è già di poter fare io ero, non ero tanto d'accordo, però tutti mi stanno chiedendo di rifarla magari d'ottobre e inserendoci anche la festa della birra, e chissà. Protagonista della seconda giornata Tex con lo storico disegnatore Fabio Civitelli. La città è piena di talenti, noi ci conoscono in tutto il mondo come la scuola retina, io ne sono estremamente fiero di questo, e degli autori sono diventati autori internazionali come Marco Santucci, Maria Laura Sanapo, in più anche noi con Linktex pubblichiamo in Europa e in Sud America, quindi un po' ci conoscono nel mondo. Ecco. Due appuntamenti benefici in programma nel prossimo fine settimana, sabato 25 marzo alle 20 in via Sasso Verde si terrà una cena di beneficenza per raccogliere fondi per finanziare il nuovo progetto della fondazione Casa Tevenin, il mercatino circolare che è un punto vendita gestito dalle ospiti maggiorenni dell'istituzione, in modo che la conduzione di un'attività commerciale serva loro come possibilità di formazione per l'inserimento nella società. E sempre sabato, invece, nella sala d'armi Enzo Piccoletti, la cena del Calcit porta a Sant'Andrea per sostenere il progetto Scudo e divulgare la storia del quartiere. Durante la serata, infatti, il presidente del Calcit, Sassoli, i medici e gli operatori sanitari del distretto Aretino presenteranno il prezioso servizio Scudo. Al termine della cena, poi una visita guidata all'interno del museo storico. Passiamo alla pagina dello sport: al calcio, le amaranto tornano a mani vuote dalla trasferta ligure. Tornano a mani vuote le Amaranto dalla trasferta Ligure. L'Arezzo, calcio femminile, perde 2-1 in casa del Genoa, vanificando la possibilità di conquistare il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio a Cesena e la vittoria con la Puglia -Trani. Le Liguri sbloccano il punteggio già al settimo grazie al gol di Bargi. Zazzera prova a rispondere con una conclusione al volo che termina sopra la traversa. Nel secondo tempo Razzolini prima centra all'incrocio dei pali, poi impegna Macera su assist di Cortesi attorno all'ora di gioco, Bassano raccoglie un rimpallo in aria dal dischetto e non sbaglia per il pareggio delle Amaranto. Ma al 77 gran gol di Bettaldi che dal vertice dell'aria destra fa partire un gran tiro che si insacca sul secondo palo. Il Genoa porta così a casa l'intera posta in palio. male per le ragazze che l'ho vista dispiaciute, ma male per tutti perché comunque si accadevano che oggi no, almeno il pari. Risultato più giusto, sicuramente il pareggio, la chiarezza dimostrata per i 90 minuti. Credo che non ci siamo da dire, ma poi rimane, rimangono sempre gli stessi commenti: non va di essere scontato, Quindi, abbiamo perso. Cercheremo di analizzare dove possiamo migliorare e continueremo a lavorare come sempre abbiamo fatto, come tutte le settimane, come in questi mesi. Ci sono rimaste nuove partite, dobbiamo cercare di, di fare i più punti possibili e cercare di portare a casa i risultati più importanti in tutti i campi, in casa e fuori, cercando di continuare a proporre prestazioni come quelle di oggi, sperando che poi a lungo la prestazione e porti anche il risultato. Sono contenta perché il lavoro paga sempre e. Cerco di mettermi a disposizione della squadra quando ho l'opportunità. Eh, L'ho fatto, lo sto facendo. Oggi è andata, abbiamo perso. Eh, ovviamente il risultato positivo della scorsa volta non, ci ha portato... non ha cambiato la situazione, ma questo lo sapevamo. E adesso ci saranno degli scontri diretti dove dovremo per forza portare a casa tre punti e salvarci. Vittoria invece per la primavera dell'Arezzo Calcio Femminile che nella quindicesima giornata ha battuto 5-0 la Ternana... Le ragazze Amaranto adesso vedono sempre più vicina alla vittoria del campionato e la promozione in Primavera 1. Vittoria a straripante per le Under 17 che battono 13-0 l'Academy Livorno. Le Under 15 invece si impongono 3-0 sul San Marino Academy e agganciano il Parma al secondo posto in classifica, quota 12, sconfitta di misura infine per le Under 12 sul campo dell'Olmeponte. E una vittoria anche per la scuola basket Arezzo, che si è giudicata lo scontro diretto contro la Iana. L'Amel Scuola Basket vince lo scontro diretto contro l'Endi Asfalti Ayana al termine di una gara fortemente voluta dagli Amaranto che hanno messo in campo tanta determinazione. La SBA parte con un 6-0 a favore, poi anche gli ospiti entrano in ritmo ed il primo quarto vede un bel botte risposta tra entrambi per il 19-17 della prima sirena. Nel secondo quarto i ritmi e le percentuali calano notevolmente negli spogliatoi sul 29-26. Nel terzo quarto l'Amen ha il merito di prendere più fiducia e conquistarsi qualche lunghezza di vantaggio fino a un massimo di 12 punti. Due canestri in fila di Nesi accorciano le distanze al trentesimo con la SBA in vantaggio di soli 5 punti. Ad inizio dell'ultimo quarto la partita si infiamma, ai canestri amaranto rispondono Tommei e Nieri che tengono i sci a Iana. A questo punto sale in cattedra Rossi che con i suoi arresti e tiro mette in difficoltà la difesa avversaria. Gli ospiti hanno un sussulto con Tomei che segna 5 punti con a 5 punti dalla fine. Sono canestri però che scuotono l'amen che reagisce con orgoglio con una tripla di Capitan Castelli e un'altra penetrazione di Toia. In difesa la sbar riesce ad arginare gli avversari. Così sono 5 punti di Pelucchi ad indirizzare il match a favore di Arezzo, 73 a 64. I ragazzi di Coccio Evangelisti gestiscono con attenzione i minuti finali e si tengono stretta. Una vittoria pesante e molto importante per la classifica Maranto. Il finale 78-66, a premio un'ottima prestazione di squadra. Con questo risultato l'Amen raggiunge quota 30 punti in classifica e si lancia con il morale alto nella settimana che precede la trasferta sul campo della Capolista Prato in programma domenica prossima. Avevo detto a loro un mese fa che se facevamo un salto di qualità in difesa potevamo toglierci delle soddisfazioni perché comunque in attacco riuscivamo sempre a creare grandi tiri aperti e grandi soluzioni. Ci mancava un po' la difesa nelle ultime due partite. Abbiamo subito 63 punti di media, quindi penso che abbiamo capito dove vogliamo arrivare. Ognuno di loro ha fatto alla stragrandissima il loro compito, eh, testa alle prossime e da ora in poi si apre un mondo insomma, importante per noi. Passiamo al nuoto, sesto posto per la chimera nuoto al campionato regionale a squadre esordienti B. La manifestazione ha impegnato 16 giovani nuotatori nati tra il 2012 e il 2014, che a Massarosa si sono confrontati con coetanei di 23 squadre da tutta la Toscana e hanno ottenuto un positivo posizionamento nella classifica generale, frutto dei risultati colti nelle singole specialità. Nel frattempo la società retina ha festeggiato anche un terzo posto nella seconda prova del campionato regionale di nuoto sincronizzato a Firenze. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.